Ciao a tutti, eccoci in un nuovo video. Questa volta tema varie perché devo fare una piccola riparazione e eh, intanto vi racconto qualcos'altro di me. Eh, questa volta invece di raccontarvi qualcosa di caratteriale, diciamo, vi raccolto qualcosa di fisico. <ride> Qualcuno di voi magari se ne è accorto. Ma um, io ho una pessima vista, dico che qualcuno si può essere accorto perché tipicamente quando cerco di guardare qualcosa faccio le classiche smorfie, chi lo sa le riconosce, di chi ha una vista scadente e nei video mi si è visto diverse volte fare queste smorfie, e, e, stringere gli occhi eccetera e... In un paio di video eh, mi sono anche ripreso con gli occhiali perché magari stavo facendo qualcosa di particolare quindi eh, avevo gli occhiali addosso. Ehm, la vista, eh, la mia vista è, è pessima fin da bambino. Eh, si sono accorte le maestre di, di elementari che io guardavo perché ho astigmatismo guardavo la lavagna quando seguivo le lezioni piegando la testa <ride> perché ci vedevo meglio ce l'ho quindi da quando sono bambino ho sempre portato per tutta la vita per, per tutti i 50 anni che, 56 anni che ho vissuto eh, occhiali eh, poi da adulto ho portato molto anche le lenti a contatto perché ci vedevo meglio eh, quindi al lavoro tenevo le lenti a contatto ho la fortuna di avere una buonissima lacrimazione quindi potevo tenere le lenti a contatto anche tanto tempo e quindi le portavo per praticamente tutta la giornata poi quando arrivavo a casa le toglievo e mettevo gli occhiali eh, ora per quello che sto dicendo chiunque lavori nel campo dell'ottica si scandalizzerà <ride> però praticamente Uh, io uh, ho sempre fatto le uh, lenti a contatto annuali, penso le, le, chiamano, le chiamavano così a quei tempi, non so se esistono ancora, quindi teoricamente che dovevano durare un anno. Le ultime che ho fatto mi sono durate otto anni, <ride> le ho buttate via proprio perché non potevo più metterle, perché nei, nei contorni della lente a contatto si erano scheggiate, diciamo, si toglievano dei pezzi e mi si irritavano gli occhi, allora non riuscivo più a proprio metterle, ma un po' esagerato. E così anche gli occhiali, perché gli ultimi occhiali che ho fatto, li ho portati per qualcosa tipo 13 anni, 13-14 anni, li ho fatti ancora prima delle lenti a contatto. E... Il problema è che, appunto, alla fine, cioè alla fine nel senso, negli ultimi anni, prima di quello che vi racconterò, eh, comunque mettendo gli occhiali, ci vedevo meglio, però mi affaticavano la vista quindi non erano, corre, non erano più corretti come correzione delle lenti, eh, solo che ovviamente, con la mia situazione economica, non potevo certo mettermi a rifare né gli occhiali né le lenti perché. Uh, avendo un difetto molto forte sono costosissimi uh, addirittura um, nel, nel, nei negozi di ottica dove ho fatto gli ultimi due occhiali cioè quindi gli ultimi e quelli prima mi hanno detto che i loro computer non riuscivano neanche a gestire in automatico le lenti dovevano segnarle a mano perché erano fuori scala tanto erano potenti per cui erano costosissime, eh, adesso non so i prezzi attuali ma l'ultima volta che ho fatto occhiali e lenti erano a più di 400 euro ognuno, lenti e um, occhiali cosa è successo ultimamente? Mi si sono rotti gli occhiali allora, le lenti le ho buttate via un po' di anni fa, <ride> perché neanche tanti anni fa, uno o due anni fa proprio perché non riuscivo più a metterli mi facevano proprio male negli occhi. Quindi perché c'erano proprio siccome avevano delle scheggiature intorno alla lente sul bordo, erano diventati in alcuni punti un po', diciamo, spigoli vivi, chiamiamoli e quindi tendevano a irritare un po' l'occhio, quindi ho dovuto per forza per disperazione ho dovuto buttarle via. Gli occhiali invece mi si sono rotti un mesetto fa purtroppo e si sono spaccati in mezzo cioè la, la stina che tiene le due lenti si è spaccata quindi senza occhiali sono rovinato eh, ne, prima che mi si rompessero gli occhiali ho, ehm, avevo scoperto quelli stenopeici che sono quelli ehm, sicuramente qualcuno di voi li, li conoscerà con le lenti con i buchini poi magari vi metto non so se si riesce a vedere io non vedo bene il display eh, vi metto magari delle foto e quindi ne avevo comprato prima un paio è roba che costa 2-3 euro no? sono tutti di plastica la lente è un pezzo di plastica con dei buchini eh, prima ne avevo comprato un modello che è questo qua che mi si è rotto vedete mi si è rotto a metà praticamente e poi ne avevo comprato un altro un altro un altro paio visto che costavano relativamente poco quando ce li avevo 2-3 euro ehm, ne ho comprato un secondo paio quando mi si sono rotti i primi poi si sono rotti anche questi no allora ho usato una tecnica eh, vista in un video fatto da una persona in India che lì probabilmente per, per, come, per la povertà che c'è si arrangiano il più possibile che praticamente con un eh, saldatore eh, elettrico per, per, elettro, per elettricità elettronica scaldava la plastica la plastica diventava liquida e, e poi metteva assieme la parte e si risaldava praticamente, l'ho già fatto e funziona, l'ho fatto con questi qui, li avevo già risaldati eh, insieme e ha funzionato per un po', solo che poi cosa ho fatto io? stupidamente ho messo gli occhiali eh, diciamo piegati nella tasca interna di un giubbotto poi facendo delle manovre mi sono avvicinato a qualcosa e con il petto ho spinto contro un bordo il letto, della, il letto, della dinette, della, uh, il letto basculante. Mi sono avvicinato, gli occhiali erano nella tasca, si sono schiacciati e si sono rotti di nuovo. Quindi è stata una mia svista, infatti adesso eh, ho, ho cercato vecchie custodie di occhiali che ho che, usa, che, ho, che ho dagli altri occhiali, quelli gli, gli normali della vista, e, le, e li porto in questa maniera perché se no si rompono di nuovo. E così mi si era rotta anche l'asticella di, di questi qui, che ancora sono quasi sani, che però, riparata, ha funzionato per un po', ma adesso si sta rompendo il meccanismo, lo vedete che si piega troppo il meccanismo qua, la, la, la, il perno, metà del perno è già rotta, si sta rompendo anche la seconda e quindi quando si romperà questo, questo non lo posso più riparare oggi sono qui perché voglio riparare quest'altro visto che l'ho già riparato una volta e poi l'ho rotto io quasi di proposito per distrazione voglio riprovarci, voglio vedere se riesco a, a unirlo di nuovo in internet si sente parlare sia bene che male delle, di questi occhiali, questo tipo di occhiali qua eh, stenoopeici eh, io ne devo parlare bene eh, li ho provati per un po' adesso i primi, questi qua che, mi, che adesso cerco di riparare ce li ho da forse un paio d'anni forse anche di più eh, gli altri un po' meno eh, mi sono sempre trovato bene però quello che non viene mai detto quando viene vengono commentati questi occhiali, questo tipo di, di, di sistema, diciamo, è a cosa serve, ok? Perché non è un occhiale da vista, ok? Cioè non, non si può considerare un occhiale da vista, perché un occhiale da vista, eh, se lo indossi, ti corregge la vista sempre e comunque se l'occhiale è fatto bene, no? Questi no, questi sono specifici per un singolo lavoro, per una singola funzione, e cioè concentrare la vista su un punto. Quindi non vanno bene per guidare, non vanno bene per guardare la televisione, per guardare film, non vanno bene per videogiochi, per videogiocare, non vanno bene insomma non vanno bene per tutte le situazioni in cui l'occhio deve muoversi guardando in giro. Vanno bene solo e soltanto per concentrare la vista su un singolo punto. Eh, molti invece pensano che eh, siano occhiali, cioè li trattano come occhiali da vista, e quindi vorrebbero vederci sempre comunque bene. E in realtà non funzionano in questa maniera. Il metodo Bates, che è lo, il, il medico che li ha inventati, diciamo, eh, che li ha pensati lo dice chiaramente, io ho tutti e due i libri di questo dottore qua il primo che parecchi anni fa penso una quindicina, vent'anni fa e quello più recente che invece rivoluziona un po' il primo eh, ne parla però lo dice chiaramente che servono solo e soltanto per concentrare la vista per aiutare la vista concentrata in un punto quindi quello che si può fare è leggere, scrivere con, con, queste, con questi occhiali. qua pensate che io li uso al computer perché io sto tanto al computer perché eh, l'unico modo per me per guadagnare soldi è, è lavorare col computer e addirittura quando sono al computer io il monitor lo vedo bene perché tipicamente nel monitor a parte quando guardo video perché anch'io guardo video YouTube allora li tolgo perché sennò non vedo bene, perché diventa tipo un film, e quindi la vista vuole spaziare e questo occhiale non lo permette, cioè dà fastidio anzi. Ehm, quando li uso, mentre guardo, tipo che sto scrivendo qualcosa, leggo bene, eccetera, e io, lo ripeto, ho un difetto di vista parecchio alto, eh, quindi funzionano perfettamente. Però, per esempio, pensate, già solo quando devo abbassare la vista e guardare la tastiera e scrivere sulla tastiera il l'occhiale concentra così tanto che io per riuscire a vedere i tasti io ho fatto anche un po' di uh, datilografia ma non me li ricordo benissimo i tasti quindi devo cercarli ogni tanto soprattutto quelli meno utilizzati devo spostare la testa non, non spostare gli, gli occhi perché gli occhi se hanno davanti quell'occhiale per non metterli e toglierli devo appunto eh, spostare il punto di vista degli occhi eh, per cui neanche la tastiera è facile del computer è facile da usare per quanto concentrano la vista questi occhiali qua quindi se, se ne sentite parlare male è per questo perché la gente non capisce come usarli no? in più io ho fatto un po' di esperimenti perché adesso Provo a farli vedere, metterli davanti alla telecamera, ma appunto io non vedo bene la, la, il display, non riesco a capire, il display è troppo piccolo per capire. Eh, ve li faccio vedere avvicinati uno all'altro, eh, vediamo se si vede la differenza, se no comunque se quando poi io riguardo il video non si vede sovrappongo delle immagini eh, che prendo da internet. Allora, queste due lenti sono diverse. In pratica eh, differiscono nel fatto che eh, una ha i buchi orientati, i, i, cioè, ehm, eh, come che si dice? Allineati, ecco, non mi veniva il termine, allineati obliquamente, questo qua. Sono allineati in maniera obliqua, cioè sono così le linee di, di punti. Quest'altro, invece, le linee di punti sono orizzontali. Io ho scoperto per caso questa cosa, perché ho comprato prima questi con le linee orizzontali. Poi quando ho comprato i secondi, pensavo fossero tutti uguali. E quindi li ho comprati senza stare a guardare. Quando mi sono arrivati mi sono detto, beh, ma sono diversi, come mai? Li ho provati e tra i due, quelli con le linee ob eh, oblique, funzionano peggio di quelli con le linee orizzontali per quello che adesso li voglio riparare questi qua perché questi funzionano meglio quelli con le linee orizzontali sono funzionano meglio eh, non chiedetemi il perché perché io non li ho inventati non li conosco bene però ehm, li ho provati li ho provati e secondo me funzionano meglio e quindi spero di riuscire a ripararli oggi quindi ehm, c'è questa differenza che no, di cui non vedo, non vedo mai nessuno parlare o scrivere. Ora cercherò di ripararli, spero di ripararli perché quegli altri tra un po' mi si romperanno anche loro. Se riesco a ripararli per un po' vado avanti così e poi spero di riuscire a trovarne con la eh, montatura in metallo. Anche se ho visto che questi qua <ride> costano 3-4 euro. 6 euro, 8 euro, quelli con la montatura in metallo io ne ho trovato solo un modello, però non sembra un granché, non ha tante eh, recensioni buone, ehm, costa più di 20, 23 mi sembra euro, <coughs> che vabbè, vale la pena perché se ogni 1-2 anni se ne spacca uno va a finire che ne spendo 20 euro a forza di comprarmene, però sempre il solito discorso ad averli 20 euro <ride> c'ho altro da, da, da fare che da, da, da, da spendere no? quindi vabbè comunque a eh, parte questo discorso adesso vediamo un po' se riesco a ripararli ok allora accendo l'inverter tensione il cicalino non mi ricordo se è così acceso, è così acceso così mi sembra che sia acceso vediamo talmente tanto che non lo uso che non mi ricordo più ah così è acceso il cicalino ok sta partendo ok eccolo qua posso spegnere il cicalino ok adesso mi è arrivata corrente alla ciabatta il Attacco il saldatore e adesso dovrò aspettare un attimo Ci ci rivediamo quando è pronto già si sta scaldando l'avevo già usato qua in camper quindi so già che l'inverter ce la fa ad alimentarlo ok eccoci qua dovrebbe essere caldo vediamo un po' se infatti la plastica si scioglie subito adesso devo riuscire a scaldare le due parti ecco qui e poi attaccarle assieme, vediamo un po' se regge. Si muove un po' troppo. posso fare aiuto Devo anche cercare di non respirare il fumo di plastica bruciata perché cercando di far spargere bene la plastica Vediamo un po'. Mm, già. Un po' tiene. Eh, però non è venuto dritto. Non è facile, eh? anche l'altra volta avevo avuto un po' di problemi. Ovviamente non viene un bel lavoro, eh, esteticamente fa un po' schifo, però chi se ne frega l'importante è che ci vedo. Vediamo un po' se mi... Oh, direi che funzionano bene. Allora, darei un'altra ripassata qua davanti. Mi servirebbe qualcosa su cui appoggiarlo. Cos'è che ho a portata di mano? Niente a portata di mano. Ah, ho la carta igienica a portata di mano. Allora, eh, è troppo bassa. Ok, facciamo così. Anche così, troppo basso. tra l'altro l'altra volta, quando li avevo riparati la prima volta avevo preso dei pezzettini di plastica nera e li avevo sciolti sopra quindi c'è un po' più di plastica rispetto a quella sua infatti sto cercando di farne sparpagliare un po' mi sa che mi è venuto abbastanza bene bene nel senso che potrebbe tenere eh? non nel senso bene esteticamente, perché esteticamente fa schifo. <ride> Però chi se ne frega l'ho già detto. potremmo già esserci allora vediamo un po' vedo che qua c'è un pezzetto che mi arriverebbe sul naso e quindi mi darebbe fastidio questo lo devo togliere e l'altra volta mi era successo anche l'altra volta ah, ecco qua se no mi infastidisce quando lo metto Ok, direi che ci siamo. Sono venuti un po' storti. Però vabbè, li ho provati, eh, sembra che funzionino bene. si sì, stanno un po' storti. ma cioè una lente è un po' più distante dall'altra, ma per fortuna, non essendo lenti correttive. Adesso io sto guardando, sto mettendo a fuoco e ci vedo bene, nel senso che sono perché l'importante è l'allineamento dei buchi l'allineamento fortunatamente c'è quindi direi che ci siamo ho sentito adesso mettendoli che sul naso c'è ancora un po' di fastidio quindi devo abbassare leggermente la plastica qui un po' se sì, non è il massimo ma avrei dovuto fare come l'altra volta l'altra volta avevo creato tutto un baldacchino di cartone su cui avevo scocciato tutto e stava eh, diciamo come una specie di dima che mi teneva l'occhiale dritto avrei dovuto fare così al massimo Tanto ormai li ho fatto il peggio due volte, li risciolgo un'altra volta e li riattacco dritti. Però adesso mi serve che funzionino, adesso mi sembra che vanno, che vanno bene. Anzi, vanno molto bene. Sì, direi che vanno molto bene. Perfetto, ce l'ho fatta. Posso spegnere il... verter sto aspettando che faccia il bip bip, dovrebbe fare il bip bip ok si è spento, spengo la corrente, spengo il bip e siamo a posto allora eh, faccio questo pezzettino di video come pezzo finale del, di questo video qua del, degli occhiali perché eh, credo di aver sbagliato qualcosa oppure ho cancellato il file eccetera praticamente non ho più trovato il pezzettino finale appunto di questo video dove facevo un po' le somme di quello che ero riuscito a fare quindi lo riprendo qui eh, l'avevo fatto in camper ma lo faccio qua non sto ad andare là solo per qualche minuto di video allora come avevo detto sono riuscito a saldarli Adesso in realtà è passato qualche giorno perché ehm, avevo da finire un altro video e poi fa quello che avete visto prima di questo e poi mi sono messo a fare questo qui e mi sono accorto adesso che ehm, manca il pezzettino. Quindi eh, dicevo è passato qualche giorno, eh, li sto già usando da, da qualche giorno, quindi la saldatura è venuta bene, eh, tiene, tiene benissimo. Eh, vi ho fatto vedere che... Vabbè non si vede. Vabbè che non sono dritti. Vediamo se riesco a farveli vedere, eh, boh, non so se si riesce a vedere. Praticamente questa lente è un po' più avanti, questa è leggermente più indietro, però siccome appunto, come dicevo anche eh, mentre li saldavo, non sono chiari da vista, quindi non è necessario che stiano alla stessa distanza dagli occhi, l'importante è l'allineamento eh, dei buchi e la distanza. Eh, stanno funzionando, appunto li sto usando da un po', quindi da, qualche, da diversi giorni, eh, da quando li ho, li ho rimessi insieme ad adesso. Eh, direi che ha funzionato, quindi bene finché non avrò modo di comprarmene di nuovi, questi funzionano. Adesso ho pensato di tenere questi che sono un po' più saldi, diciamo, per tutto il giorno quando lavoro al computer. E gli altri li lascio nella custodia, in una custodia, adesso sono protetti, e me li porto in giro eh, quando vado a fare la spesa oppure quando penso che possano servirmi eh, in quel modo li userò pochissimo, sapete che vi avevo detto che si stanno rompendo in uno dei giunti qua, no? de, de, de, de, de, de, de, delle cerniere qua, diciamo adesso non, non mi viene il termine comunque, dove si piega, quando si romperà quelli lì non, non è più possibile ripararli, li avevo già riparati una volta, non è più possibile ripararli, questi invece sono riuscito a ripararli di nuovo. Eh, Basta, direi che è tutto, la cosa ha funzionato eh, bene. Grazie della visualizzazione ci vediamo ai prossimi video. Ciao ciao.